Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Super Mario Galaxy Questa è l'ultima parte come avete capito dal titolo Infatti oggi faremo l'ultima galassia del mondo 6 Ma prima... Ma prima, se magari Mario si muove... Ah no, è vero, alla fine ho deciso di prendere uh, la stella lancio Cioè la stella rossa, rossa. Allora, come vedete, eh, qui c'è un, uh, un ghiottone. Ora abbiamo abbastanza uh, soldi per lui. Qui è tutto completato. Manca solo questa. Galassia Cerchio Misterioso. Attenzione a dove cammini, ok? <ride> allora, vi ricordo che queste piattaforme non solo non si vedono, ma anche non esistono se non sono visibili. Quindi davvero attenzione a dove camminate Vedete Questo ve lo giuro L'ho fatto come test Non uh, Non era per uh, uh, Perché uh, sono stupido Ho perso no, Era un test davvero Ve lo giuro Qui è un po' complicato ma basta trovare il ritmo. L'unica cosa difficile è riuscire a saltare al momento giusto perché uh, quella di dietro si impicciolisca ma non troppo e quella di davanti diventi abbastanza grande per farci salire Mario. Qui c'è la stessa meccanica ma qui uh, si fa in salita e quindi bisognerà fare dei salti a parete molto difficili e solo quando ci è permesso esempio ora ora però è sparita la piattaforma ed ecco qui il tubo non ci camminate non camminate normalmente perché sennò cadrete e dovrete o morire o rifare tutto da capo. Ecco qui il fungo molla, non meno odiabile di, di prima. Qui si deve passare attraverso le grate, solo che alcune grate sono troppo alte barra distanti per Mario Quindi bisogna trovare il momento giusto Il problema è che nel trovare il momento giusto si potrebbe cadere nel, nel vuoto Oppure passare troppo tempo su una piattaforma e cadere dopo Qui bisogna stare attenti e prendere il tempismo giusto Questa è la parte più difficile perché la distanza tra la grata successiva e la prima sono È di più. Quella piattaforma era pure evitabile, eh, però comunque eh, fa da ostacolo se non la prendete. Quindi meglio salirci anche se è un po' difficile per la, la differenza. Ad esempio, potete evitarla quando la piattaforma non esiste. Qui si può intuire il passaggio del, delle piattaforme da dalle delle astroschegge solo che non ci potete salire fino a quando non saranno illuminate questo un po' aiuta il giocatore qui sarà pieno di bivi, ma eh, nessun bivio è peggio dell'altro si può sempre rimediare oppure fare un salto in lungo verso la, la piattaforma uh, davanti. Se ci sono un po' di astro sketch, però non le prenderemo perché a noi interessa solo la stella normale. Ed ecco qui. Wow, il momento giusto per scollegarsi. Bene, ora abbiamo completato il mondo 6. Perché come vedete non ci manca proprio nulla. A parte vabbè che il fatto, il fatto che um, tutte le galassie normali non sono completate fino a quando non fate una certa cosa. Quindi questa cosa la possiamo per ora evitare visto che non ce l'abbiamo e non possiamo proprio farla. Bene, mi sa che è l'ora di sperimentare il teletrasporto. Bene, hai fatto la scelta giusta Mario. Noi abbiamo già abbastanza astroschegge già da, da inizio dell'episodio. Questa galassia è molto difficile. Galazia capsula gelata. Conigli nelle nevi. Qui come sempre bisogna raccogliere i conigli. L'unico problema è che lo vedrete tra poco. Giochiamo da Chiaperello. Ce la fai a prenderci prima che il tempo scade il tempo pion pion allora um, praticamente bisogna prima cercare tutti i, i pannelli Perché se li accendete tutti Potete aprire questa cosa Questa porta diciamo Ecco qui. E abbiamo sbloccato il fiore di fuoco che servirà per cercare uno dei conigli. Infatti uno si trova dentro il pupazzo in neve che si scioglie con il fiore di fuoco. Una cosa... Allora, per... Non sempre succederà quello che ho appena fatto. Ma una cosa molto utile da fare è... Uh, ...portare i conigli... ...dentro una fossa... ...così... ...li... li, li ...si possono prendere dopo... Uh, ...perché comunque i conigli... ...cioè... Uh, ...sono... ...più veloci di, eh, ...di Mario... ...e quindi inseguire un coniglio per un sacco di tempo... E magari neanche riuscirci eh, è inutile perché ci, ci, perde, ci fa perdere solo tempo. Il terzo non mi ricordo mai dov'è. Eccolo, è in una fossa, lo, lo sapevo. Uh, questo è conveniente portarlo su, su una delle fosse, um, cioè sulla fossa quella in cui sta il fiore di fuoco. Invece che in questa, però vabbè, ormai l'ho allontanato troppo. Wow, sei veloce! Ho perso, eccoti la super stella. Doo-doo. Finalmente è giunto il momento. Non dirlo a me. E finalmente possiamo andare dal boss finale. Cioè quella galassia che era sempre novità. Perché non è nella sala motori? Non ho capito. Vabbè. Tanto è inutile, ba basta che fa una magia e, e la, la galassia diventa un razzo spaziale. Barra meteora. Ed ecco qui il centro dell'universo. Le flotte di Bowser cercano di fermarci. Fatti largo fa le ar... Eh, sì, vabbè. Laggiù, sbrigati. Ok. E Rosalinda ci crea un ponte. Come quello che si è distrutto alla fine del, del, dell'intro. Mmm. Regno galattico di Bowser, chi decide il destino dell'universo? Mario, però se, se perde l'universo viene distrutto, quindi è eh, attento. Come vedete non c'è stato nessun taglio perché um, non è affatto difficile questa parte... L'unica cosa, tra virgolette, difficile, che neanche lo è, uh, è il boss finale. No, quello non vuol dire che bua, Luigi è in questo gioco, quello vuol dire soltanto che bisogna girare. Se venite bruciati cercate di andare in cerchio così non perdete la, il centro di gravità. Invece che morire come me potete, potete anche ehm, potete anche fare un salto in lungo già dal terzo gradino. Cioè un salto in alto, vabbè, quello, quello lunghissimo. Qui c'è stato un taglio perché ho perso eh, in questa parte ma solo in questa parte che questa è la più difficile del livello soprattutto questa perché quella non era tanto un problema, questa lo era uh, quello non è acqua ghiacciata, è fuoco però blu che mi sa che è tipo un, fu un fuoco più... che brucia di più del, del normale Uh, quella vita è solo una perdi perdita di tempo e ti fa confondere, visto che queste piattaforme um, a un certo punto spariscono, quindi meglio prendere subito la scala, se no perdete una vita dopo averla presa. Questa parte si può perdere facilmente perché um, a un certo punto c'è una parte un po' confusionale, ma è, è, è tutto facile. Allora qui cercate di non andare giù perché pure queste piattaforme spariscono e quelle di giù sono più vecchie di quelle di su. Solo che quando siete costretti ad andare giù dovete farlo. Que questa parte è un piuttosto difficile ma io non sono morto. Oddio, cosa ho fatto? Neanche <ride> Matrix. <ride> Questo uh, Banzai Bill Sembra difficile da schivare Ma veramente è davvero facile Anche se ci sono pure Questi palotti Bill che ti seguono Ah qui fate un salto perché potrebbe costarvi Una, una vita Quella curva non è una curva Bisogna saltare Ed eccoci all'ultima parte del livello <ride> Dove guardi? La principessa peach è qua su questo vorrà dire che dovrò sfidare bowser <ride> bowser jr spara sulle sulle piattaforme in cui sei già stato quindi niente di cui preoccuparsi c'è cioè, sempre uno indietro di voi solo se andate proprio lentissimi vi prende Ora basta, è arrivato il mio momento. Adesso attiverò lo stratagemma che mi farà diventare il re dell'universo. Ok. Stai a guardare! Partendo da questa stella io e Peach costruiremo un mega impero galattico che durerà uh, 10.000 anni. Il mio impero si allargherà ad ogni angolo dell'universo. Senti, Mario. Perché non fai il piacere di sparire così mi posso occupare dei miei progetti. Perché la principessa Peach la voglio io, il resto lo puoi tenere. Sì, Bowser ha avuto l'abilità la, roccia, sì certo la, il, il power up della roccia prima di Mario Cioè proprio uguale, così funziona E vi ricordo che il, il power up della roccia l'ha avuto Mario in Super Mario Galaxy 2 Qui è un po' difficile capire dove va. Beh, per due turni farà così, cioè per. lo prendiamo due volte e poi cambia la, la fase. Ecco. L'ultima volta, fatto. Ora è cambiata la fase. Lo ricopriamo due volte e passa all'ultima fase, cioè la terza. Ora dovete colpirlo con questi. Come ho fatto ora. E poi prenderlo come prima. Solo che attenti che quelli possono danneggiare pure volte. Uh, sì, se c'è un uh, giocatore 2 Poi lui può muovere Quei cosi E quindi renderebbe la battaglia Molto più semplice No dall'altro ho, ho sbagliato Beh l'ho preso almeno <ride> Ok uh, qui, qui ci sono riuscito Soltanto per un uh, Per, uh, per uh, fortuna No vabbè, passiamo alla, alla fase finale Che è, è tipo la media perché la fase eh, difficile non tanto difficile uh, La più difficile veramente è la, è la seconda che sono riuscito a passare solo per fortuna Qui dovete attirare Bowser su queste piattaforme blu Così si potrà bruciare e voi lo dovete prendere da dietro Eccolo Dovete passargli davanti, lui si girerà E dovete fare una, una pirouetta Sulla sua coda bruciata uh, è, è possibile um, Prevedere i suoi movimenti Perché uh, si vede il, Cioè il pianeta è trasparente quindi Solo che non è che si veda tanto Ecco, vedete. Che cacchio. Basta. Se no, poi si male l'audio. Aia, qui mi ha preso. Vabbè, ora, ora ce l'abbiamo. Vedete? Non era tanto difficile. Qui non, non c'è modo di fermarlo quando fa la ruota. Ok. Uno. Due. Ah, pensavo ce ne fosse un terzo, però ok. Abbiamo sconfitto il boss finale, non era tanto difficile, ora c'è uno spasmo, non capisco, non, non ho ancora capito perché. E, e credo che sia... Mh, no, non so se è fatto proprio apposta, però... Eh, secondo me, eh, Bowser mh, stava usando la, il potere della mega stella per diventare re dell'universo. Cioè, per, perché se no... Cosa doveva fare con la stella? Usava la stella e boh, minacciava di distruggere tutti i pianeti. E io ho una stella, no... Doveva usare il potere di una megastella, per forza. Se no poi non aveva neanche motivo di essere lì. Oh. E qui c'è la cazzo in finale. E qui c'è la cazzo in finale ci canticchio sopra perché non voglio copyright e ora siamo tornati all'inizio del livello questo è il pianeta distrutto in cui ora si trova Bowser che per qualche motivo si sta distruggendo che noi non abbiamo fatto ancora nulla però qui c'è Bowser e, e in qualche modo doveva cadere nella lava Don, don. Il muso di Bowser si ingrandisce. <ride> Il mio universo, le mie galassie. Noooo! Ok. E fu così che Bowser esplose per qualche motivo. Tanto perché era atterrato in un pianeta di che morente. Oh no, il ponte di avanti al castello si sta distruggendo di nuovo. Piccio, dovresti fare qualcosa per questi ponti. Lo sfavillotto di Mario usa il suo potere per... Uh, salvare l'universo insieme a tutti gli altri spavilotti del del uh, osservatorio se non si fosse capito perché io di, di questa scena non ci avevo capito niente da piccolo e ora diventa un Porter Guest 3000 doppio Sì, sfavigliotti distrussero tutti i fantasmi del mondo, barra universo. Canti di Pierino, il bambino di Luigi's Mansion. Troppi riferimenti. È sotto un piccolo pianeta. Un giorno sarà una nuova galassia. Um, ok. Quando i pianeti usaviscono il, la loro energia vitale, si frantumano. Come quello di Bowser. Che i frammenti a loro volta si uniscono per dare vita ad un altro pianeta. Ma il nuovo pianeta non è identico al precedente. Guarda. Bene, ha smesso di piangere. Bene, questa cosa qui del pianeta che nasce, risorge, eccetera eccetera, di rosa Linda non l'ho mai capita perché non lo so, magari il pianeta il pianeta di Mario è cambiato in qualche modo. Non lo so <ride> Cioè io non lo trovo tanto diverso Magari è il castello che è diventato un po' diverso Mai notato <ride> Ora per qualche motivo i nostri nemici sono diventati nostri amici perché i Gung ba ballano con uh, i Todd e Bowser Jr. ballava infelice. E ora Mario uh, uh, deve decidere chi sposare tra Peach e Bowser. Ah no, quello era Mario Odyssey. Nella nuova vita Verrà tra tramandato il ricordo di Astroscadge Anche a voi ah. Welcome. Yeah. Welcome, new galaxy. Galaxy. E così capimmo che Il, il, il castello di, di Peach Si trova in mezzo alla prateria E ora staff credit con un po' di scenette da, uh, dal gioco allora ovviamente il gioco non è ancora fi finito ci sono ben 4 extra contando pure quello finale e, um, uh, e basta uh, il primo extra sarà abbastanza lungo Uh, il, il, gli altri due non tanto. Quello finale neanche, anzi, è, è il più corto di tutti. Poi vedrete di cosa sto parlando. Non so neanche di, di cos'altro parlare. Um, boh. Vabbè, um, c'era. Nel, nel secondo extra potevo. Uh, il secondo extra potevo pure evitarlo perché è, è una cosa che si può fare anche prima della, della fine del gioco. Solo che um, secondo me è meglio farlo dopo. Perché sono un po' delle cose extra. Uh, vi ricordo che questo è al 100% quindi.. Um, non, non ho lasciato niente indietro Gli extra saranno completi Come il, il gioco iniziale eh, Lo so che tutte le galassie Tranne quelle speciali e boss Sono incomplete Ma tra poco pe capirete perché E io le completerò nella, Nelle parti extra Sto un po' allungando il brodo Per, per cercare di Uh, entrare dentro i, i crediti ecco qui si trova qualcosa che non abbiamo ancora visto indovinate qual è ah wow la, la, la gara più fair del mondo Um, non funziona come Kirby nei nei immagini finali non non si trova uno spoiler di qualcosa di enorme tipo il boss dell'arena finale non c'è neanche un'arena finale, no, non c'è fatto no, seriamente non c'è, non c'è <ride> cioè qui, qui ci sono solo tipo fotoricordo di mario ma um, non c'è niente di futuro. Sapete, secondo me davvero si sono ispirati a questo Cioè no, mi sembra più questo banale Però uh, sarebbe una cosa un po' pigra Copiare da un, un attacco che faceva Bowser per uh, un power up Soprattutto un gioco così legato Cioè, uh, tra, cioè un, uh, un legamento tra Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2 Grazie per il mio game. Grazie a te. È stato aggiunto un nuovo capitolo del libro che leggeremo nella parte extra. È apparsa una commenta viola burlona. Bene, queste cose le scopriremo nelle parti extra. Ora eh, potete vedere la playlist o il, o, eh, il video precedente o quello successivo. Se volete guardarli, guardate. Ciao.